Cari amici, buona domenica. Oggi è il giorno del Signore e anche il giorno della comunità. Avremo modo di vivere, di partecipare, di assistere alla messa a distanza. Dobbiamo dire che ci manca la nostra parrocchia, il nostro paese, la nostra eh, comunità. Per questo, mh, ad esempio, dal Trento Nord, dall'unità pastorale di Trento Nord, è venuta un'idea interessante di cui abbiamo parlato subito a Trentina, per ridare, ricreare unità per sentirsi collegati. Protagoniste le famiglie, in particolare i ragazzi, i bambini, che sono stati invitati dal, dai loro parroci a realizzare degli arcobaleni, dei grandi disegni sui cartelloni da esporre alle finestre così anche da vivacizzare le case, i nostri rioni che sembrano più spenti in questo periodo. Arcobaleni è un segnale di pace e anche di speranza e che tiene collegato appunto tutto il rione. L'idea partita da Piedicastello è stata poi assunta anche dalle altre realtà dell'unità pastorale e chissà quale idea si inventeranno anche altre parrocchie. Ne riparleremo nella prossima settimana, che vi auguro buona e serena per quanto possibile. A risentirci.